Ciao a tutti ragazzi e bentornati al Bruca Studio. Oggi andiamo a vedere il primo disco di Rondo, dato che è uscito stanotte. Il primo disco rivela molte cose dell'artista. È bravo solo a fare le hit, oppure è maturo e riesce a prendere un progetto a 360. Io non lo ascolto tantissimo, vi dico la verità. Ho sentito qualcosina, mi piace, non mi piace, dipende dai pezzi. Ad esempio Dubai mi fa impazzire, altre un pochino più love. Mm. Capiamo, capiamo se è all'altezza di un disco, il primo disco generalmente pecca sempre da qualche parte Prima di tutto però vi vorrei chiedere un like per la tempestività con il quale vi porto i contenuti su questo canale Cominciamo Travis Beat mixato malissimo Le basse... Ok, il mood è molto figo, molto americano. Il mix non mi fa impazzire, però. Cioè, riverberi, robe, la voce... figa. A parte delle sub vocali che sento un pochino troppo presenti. Il beat non mi piace. Sarà che hanno voluto prendere uno stile americano, ma... non... non mi piace, per nulla. Zero. I riverberi, invece, sono molto fighi, cavolo. Fatemi sapere se volete un mix alla rondo qua sotto Che mi piace studiarle queste robe C'è questo pitch sotto che è incredibile Fanno tanto anche i cori sotto eh, Mood Mi piacciono un sacco ste robe raga Outside Parte Eccolo Direttamente dai miei commenti TikTok Hit questa Credo che nella prima il fatto di mixare i bassi così fosse voluto Perché comunque adesso è tutto molto stabile Bellissima Nuova hit outside raga Comunque è così ragazzi eh Terzo pezzo dei dischi è sempre la hit, fateci caso Il vocal è chiusissimo, cioè sembra ovattato quasi Sono curioso di fare un mix alla rondo Blue Cheese, Fit Lazza Vediamo Eh vabbè Look incredibile Bella eh, Lazza garanzia. Bella, bella, bella, bella, bella, bella. Oh, ma che mood ha? Bellissima. Bella, bella, bella, bella, bella. Ritornella ha un mood incredibile. Ti fa volare. Tonight fit vale pain, ovviamente. Sono curiosa anche di questa. Senti il saturo che arriva dai lati. Minchia cambi il microfono come mi danno fastidio, cavolo. C'è il kick che ha una spugna satura assurda, cavolo. Eccolo! È facile per lui, ma è bellissimo come riesce a cambiare da dolce a incazzato a merda come un demone. Insomma, è comunque... Um, tonight. Diciamo che è una traccia... che dovevano fare. Non, non, non mi piace troppissimo. Tokyo. Ma perché Tokyo mai un... Tokyo, ma mi ricorda molto l'Occidente. Questo... questo sinto qua. Ecco che cambia di nuovo. Incredibile. Lazza Sì, anche Tokyo tranqui, è normale come traccia Si incara Oh, si rappa qua Sentilo il ragazzo in ritardo sta arrivando però il vocal che sassata pazzito Sentite il ragazzo madonna che tiro che acqua appunto vabbè questa la conosciamo Questa è la schippo raga la conosciamo tutti Cioè Drill Moon Fit da Supreme Eh stai sì, cominciando a capire un cammino, cazzo Non mi piace da Supreme perché mi aspettavo Esattamente questo da lui I pitch sotto sono strani c'è qualcosa Che bello sto, sto pezzo Questo pezzo qua Oh raga Più forte di me mi scende vi giuro Mi sembra di sentir cantare un pulcino di Angry Birds vi giuro Molto meglio di Da eh? Eh, comunque tutto sommato non malissimo. Eh. C'è il pre-ritornello che è molto bello lì. Non Luv può essere fit capo Plaza. Che lui garanzia, cazzo. Mi aspettavo qualcosa di diverso da loro. Questo. Ok, molto mood. Bravi. Ronda ha un bel carattere Malgrado tutto quello che gli hanno detto Gli hanno tirato su Merda, merda, merda su merda Si è rimboccato le maniche E ne è uscito veramente molto bene Hanno imparato a apprezzarlo prima gli americani di noi E ce lo meritiamo Perché non siamo mai pronti al cambiamento mai. L'italiano è fatto così Bella bella. Ma me dici, tu più, più, più male. Yama. Vi giuro, la notte ho il gatto che fa lo stesso rumore. Ecco. Mi ricorda qualcosa. un pezzo molto vecchio è mood questa ci sta in un disco così grosso ci sta non mi fa impazzire la devo riascoltare per capirla Kill It Demon fit internazionale qua insomma Sembrano strofe buttate lì Vale sempre di più quello che dicevo Che i fit internazionali non danno più quel qualcosa in più Che quando partivano dicevi boia Cioè addio In Toscana dicevi boia Voi non lo so come dite No, no, no Mi piace molto di più il rondo in quel fit lì Cell, cell, non so cosa... Se cell, cellulare o... Fit Roswee Lane e Gali Pop? Sentiamo Che figata Cosa ha detto? Quanto spacca lei, cavolo Forte Bella Cazzo che bella in Italia ha vinto Trump Galli insommina Tutti nel ritornello immaginavo Qui c'è più melodyne che autotune comunque Scusa Questo è un altro pezzo di riempimento secondo me Bello eh? Autostop che tra l'altro, ho visto il video ieri di Autostop, bellissimo, cazzo, se non l'hai visto recuperalo. Ma questa non l'ascolto, non sarebbe un primo impatto. L'unica cosa che non mi piace di questa canzone, che poi per il resto mi fa impazzire, sono le melodie sugli allunghi del ritornello, queste. L'avrei fatte molto più mood, non lo so. Però già al secondo ascolto mi piacciono già di più in realtà Playa Figo il beat Vabbè, mais Ma che cazzo hai combinato Bomba Come chiusura disco ci sta Avrei risaltato un pochino più i bassi, vi dico la verità Down, down Molto bella cioè, senso che, che sia stata messa come sedicesima traccia. Dolore 2. Perché dolore 1 non basta. cioè. Scusate se non sto dicendo niente, sono nel viaggio proprio. Sta raccontando e mi sta arrivando. Figo. Bello. Cazzo, bello. Allora, eh, le conclusioni qui sono importanti, cioè non è un disco costruito a 360 per tutto il pubblico, è un disco che sta dando ai suoi fan, lui si sta aprendo ai suoi fan. Credo che come primo disco sia la scelta migliore, forse. Non arrivare a tutti, ma arrivare a chi è lì con lui dal giorno zero. E io non sono uno di quelli, però mi sa che mi aggrego. Bellissimo il mood, bellissime le melodie. Non è monotono, non è ripetitivo, è molto figo, è molto difficile in un disco di 17 pezzi essere sempre vario in quello che fai. Anche adesso io mi aspettavo una roba molto più stampata lì, no? Invece sì, più o meno parla delle solite cose, però riesce a spaziare molto. Molti, molto figo anche il, um, la scelta dei fit, tranne il pezzo internazionale che effettivamente, raga, oltre a lui poi il pezzo non mi piace. Vi dico la verità pezzo non mi piace, Kill Demon non, non, non mi fa impazzire, lo dovrò riascoltare sicuramente, però per il resto è un disco che mi riascolterei sicuramente tutto, assolutamente. Ovviamente al primo ascolto, raga, vi dico le sensazioni che ho provato, ma non vi posso dire per certo tutto, quindi fatemi sapere qua sotto con un commento anche qual è il vostro pezzo preferito, se è un disco che secondo voi merita, cosa ne pensate di Rondo, perché è un artista comunque odia amore. Fatemi sapere, per adesso la mia preferita rimane outside, per ora. Capace cambierà, ok? Noi ci vediamo con un prossimo video ragazzi, grazie per essere rimasti fino a questo punto. Se ti va, se ti piacciono i miei contenuti, iscriviti e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!